Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video anche questa volta video dedicato a Natale e anche questa volta un video tutorial in cui andremo a realizzare un progetto fai da te ho pensato sia utile sia per l'albero di Natale che per decorare le finestre eh, ma ehm, ho pensato che fosse anche utile come eh, idea per eh, decorare i pacchi regalo le decorazioni che andiamo a realizzare oggi nel video sono queste, si realizzano in pochi minuti ma soprattutto per realizzarle servono soltanto due materiali Il primo sono queste, eh, questi fili di ferro ricoperti dal, da velluto e il secondo materiale di cui abbiamo bisogno sono appunto queste perline super luminosissime che ho trovato sul sito di Bibicraft. Craft è un sito dedicato agli hobby che vende un sacco di materiali e un sacco uh, di strumenti per diversi tipi di hobby quindi non solo perline ma anche un sacco di altre cose vi lascio giù il link del sito nell'info box e sempre nell'info box trovate anche il link che vi porta direttamente sulla pagina dove trovare queste eh, perline super luminosissime io le ho scelte bianche ci sono anche di tantissimi altri colori per voi ho anche un codice sconto che è selena5 ve lo lascio sia qui che giù nell'info box ma ora smetto di parlare direi che è ora di cominciare con il nostro tutorial questo è un filo di perle davvero super luminosissimo ed è esattamente questo il motivo per il quale l'ho scelte insomma per questo bellissimo effetto super luminoso prendo anche due di questi eh, qui che al momento non ricordo come si chiamano comunque è del filo di ferro ricoperto con eh, del velluto e li divido in tre sul punto della piega vado a tagliarli io mi aiuto con una pinza ora vado a riempire questi pezzettini con le perline ne... Posiziono 8 sul lato destro e 8 sul lato sinistro in modo da lasciare nel mezzo un, un po' di vuoto che mi servirà poi per il passaggio successivo. Quindi continuo a riempire altri di questi fili di ferro. Allora io ho terminato i miei tre fili, ho ne ho presi altri tre e li ho accorciati di un terzo e adesso vado a posizionarli uno accanto all'altro in modo alternato e a questo punto li prendo tutti assieme e giro nella parte centrale che avevo lasciato vuota senza le perline e vado a girarli su se stessi in modo da creare una sorta di fiocco e questo è il fiocco una volta terminato a questo punto posso andare a tagliare la parte finale di fil di ferro che è rimasto senza perlina e la taglio e ci aggiungo una goccia di colla oppure semplicemente se ehm, preferite basta rigirarla su se stessa in modo da non farvi male insomma quando le andate ad utilizzare ultima idea con le perle vado ad utilizzare di nuovo uno di questi fili di ferro tutti uh, pelosini e lo riempio con le mie perline lascio gli ultimi due centimetri liberi che mi serviranno successivamente Ho riempito il mio filo di ferro e ho lasciato tra una perlina e l'altra un po' di spazio in modo poi da riuscire a realizzare le pieghe in modo più preciso nel mio caso perché devo realizzare una stella. Ora con l'aiuto di un taglia biscotti a forma di stella realizzo la mia stella mi sono avanzate delle perline non importa vado a rimuovere le perline in più chiudo la stella E a questo punto posso decidere di utilizzare il filo che mi avanza come gancio per appenderla oppure semplicemente se devo utilizzarla in modo diverso vado a, toglie, a tagliarli ecco qua e niente, il risultato lo avevate già visto all'inizio del video, quindi non starò a mostrarvelo ancora, spero come sempre che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate giù um, nei commenti, se è promosso, se non ho promosso, se avete dubbi, domande o bisogno di aiuto um, lasciatemi iscritto.